Buonasera. Qualche mese fa abbiamo postato un video sul mancato rimborso da parte di Poste Italiane di quei buoni fruttiferi contestati a più persone, dotati della clausola di pari facoltà di rimborso, che viene indicata con l'acronimo PFR oppure CPFR, nel caso di decesso di uno dei cointestatari. Oggi, con questo nuovo video, ritorniamo sull'argomento per precisare una questione e per ribadire un concetto. Cominciando dalla prima, è il nostro precipo interesse chiarire che lo studio legale Iocca Chiaffetta sta portando avanti, e con un certo successo decretato e consacrato in alcune sentenze, una problematica giuridica del tutto diversa da quella inerente al ritrovamento di eh, buoni e libretti postali antichi e di cui in questi ultimi mesi si fa un gran parlare su internet. A riguardo, purtroppo, nulla possiamo dire perché, ribadiamo, non ci siamo mai occupate della questione. Al contrario, relativamente alla vicenda che stiamo curando e che vede protagonisti malcapitati, possessori di buoni fruttiferi postali, ordinari o a termine purché non caduti in prescrizione e che si vedono negare il rimborso per il sol fatto di non aver portato il titolo all'incasso prima che uno dei cointestatari sia deceduto ebbene a riguardo con cognizione di causa ribadiamo che Poste Italiane sta interpretando una disposizione di legge pro domo sua, asserendo evidentemente erroneamente il venir meno della clausola di pari facoltà di rimborso nel caso di decesso di uno dei contestatari, e da qui facendo derivare eh, l'impossibilità di procedere al rimborso dell'intero buono. È inutile dire che questa uh, posizione assunta da Poste Italiane non ci trova assolutamente d'accordo. Ora partendo Due diversi presupposti, e cioè il primo è che i buoni fruttiferi postali possono essere intestati ad uno o più cointestatari, e che il secondo, eh, le quote di ciascun cointestatario si presumono in parti uguali. Eh, volendo sintetizzare al massimo la nostra linea difensiva, possiamo sostenere con sufficiente certezza che tre sono i casi in cui i possessori di buoni fruttiferi possono venirsi a trovare. Il primo, il buono fruttifero postale è intestato ad un'unica persona e questa decede. È evidente che in tal caso Post Italiani legittimamente potrà pretendere di conoscere chi e quanti siano gli eredi a cui richiedere la firma congiunta ma non simultanea della pietanza. Secondo caso, il buono fruttifero è intestato a due persone eh, di cui una decede ed è dotato della clausola di pari facoltà di rimborso. In questo caso Poste Italiane dovrà procedere al rimborso dell'intero buono nei confronti del contestatario superstite senza minimamente preoccuparsi di quali siano, di quanti, di chi siano gli eredi del defunto e senza tema di incorrere in responsabilità che non avrebbe nel caso appunto in cui proceda al rimborso dell'intero buono nelle mani dell'unico intestatario Contestatario o superstite richiedente. È evidente che gli eventuali eredi del defunto che ritenessero di poter vantare legittimamente dei diritti sulla quota di sua aspettanza, dovranno rivolgere le proprie pretese esclusivamente nei confronti del cointestatario superstite che ha incassato il buono. Quindi, in un'eventuale causa, Poste Italiane dovrebbe, dovrebbe restarne totalmente fuori e non essere quindi Conviene, Terza ipotesi, il buono fruttifero postale è intestato a tre o più persone, una delle quali decede sempre buoni, dotati della clausola di pari facoltà di rimborso Bene, in questo caso Poste Italiane dovrà ehm, rimborsare il buono nei confronti dei cointestatari superstiti e richiedenti quali avranno l'obbligo di firmare congiuntamente e non simultaneamente la quietanza anche in questo caso, come in quello precedente, eh, vale il discorso che gli eventuali eredi del cointestatario defunto che vantassero diritti sulla quota di spettanza eh, dovranno rivolgere le proprie ragioni esclusivamente nei confronti dei cointestatari che hanno incassato i buoni. Quindi, tutto ciò premesso, ribadiamo che Poste Italiane non ha diritto di chiedere la presentazione della dichiarazione di successione. E questo è nessuno dei tre casi. Grazie e alla, alla prossima!